Possiamo usare Wingardium Leviosa anche sulle persone Oh Dio, Hagrid No, lasciatela la vecchietta, poverina Come scappa da Hagrid Molestatore totale, Hagrid Complimenti, Hagrid Non ti si vede, eh Ti sei proprio nascosto bene eh, Ma quello è Raptor Raptor Hagrid, tolti sta roba Colpisci Raptor Raptor Ha ah, colpito Guarda, guarda come scappa Colpisci Voldemort. No, vai dietro, vai dietro, colpiscilo. Buonasera e benvenuti in questa nuova serie su Lego Harry Potter Anni 1-4. Io sono Glacial Sphere e questo sarà un gameplay walkthrough completo di Lego Harry Potter Anni 1-4. A cui poi seguirà anche Lego Harry Potter Anni 5-7, se il gioco si rivelerà all'altezza. Questo sarà semplicemente un antipasto, questa serie, al più famoso e molto più atteso Hogwarts Legacy, anche da parte mia è parecchio atteso, l'ho già preordinato e inizierò a fare contenuti e un walkthrough completo anche di Hogwarts Legacy, ovviamente in 4K, tutto ad ultra su PC, giocheremo anche con delle mod quando usciranno... E Sarà davvero molto divertente, quindi se volete partecipare anche voi a quelle serie iscrivetevi a questo canale, rimanete iscritti e gustatevi per adesso questo antipasto che è LEGO Harry Potter Anni 1-4. Ditemi nei commenti anche se ci avete già giocato e cosa ne pensate di questo videogioco LEGO ormai parecchio vecchiotto. Iniziamo subito, nuova partita. Pronti? Allora... Questo gameplay molto probabilmente avrà dei tagli, vi avviso, mentre guardiamo questo filmatino iniziale. Quello è Silente. E quella è la Megranit? No, non è la Megranit, evidentemente. E complimenti a Silente, che la confonde con un gatto randaggio qualsiasi. Ed ecco che arriva a Gridone. Bella entrata, mi è piaciuta. <ride> Ma cosa ridono? Ma quasi rischiato di ammazzare Harry Potter. Guarda dove lo teneva poi sotto l'ascella. Eccolo lì. Quella di, ce cioè l'ho con la cicatrice V disegnata sopra. Lecco Dudley che mangia come un suino. Oh, incazzato, Vernon. Vi dicevo, se volete una versione senza tagli di gameplay, se volete appunto la versione completa, non preoccupatevi perché caricherò. Eh, magari in un video unico per non fare 3000 caricamenti tutto il primo anno in maniera completa così da fornire anche una guida a coloro che magari vogliono giocarlo e non sanno bene come andare avanti e fornire anche un video più completo e farò così molto probabilmente anche per tutti gli altri anni quindi ci sarà un video per il primo anno un video per il secondo anno un video per il terzo e un video per il quarto anno di Lego Harry Potter Eccoli qua che scappano con la, la lettera proprio sul tergicristallo cristallo lì. Eccoli che arrivano nella catapecchia e già c'è Hagrid che li aspettava. Fortissimo. Leaky Cauldron E in, si sì, inizia Questo è il primo livello di Lego Harry Potter Vediamo un po' cosa si può fare Premi Y per cambiare personaggio Eccoci qua Usiamo un po' a gridone Iniziamo a raccogliere un po' di monetine in giro Premi Y per riprendere il controllo di altri personaggi Eccoci qua Contento Harry Potter Poi cosa possiamo fare in questo videogioco Possiamo saltare sui tavoli E raccogliere un sacco di monetine ti serve... No, niente, non, non ho fatto tempo a leggere. Alcuni personaggi possono usare la magia per sollevare gli oggetti. Premi Y per, per passare ad Hagrid. Ti serve una maniglia per aprire questa porta. Cercane una. Beh, grazie. Allora, noi nel frattempo andiamo a raccogliere un po' di monetine in giro. E iniziamo a usare Mingardium Leviosa. Guarda qua. E uno! E uno! I calici ci hanno dato un bel po' di monetine Possiamo usare Wingardium Leviosa Anche sulle persone oh, Oddio, Agrid. no, lascia andare la vecchietta Poverina, come scappa da Agrid? Molestatore totale, Agrid. No, lascialo andare lui Poverino e Gli ha rotto i vestiti Gli ha disordinato i vestiti Ok, facciamo saltare i tavoli Oh, vediamo un po' cosa si può fare Aha, possiamo distruggere un bel po' di roba No, abbiamo colpito la signora di nuovo. Tieni premuto B per lanciare l'incantesimo Vingardium Leviosa. Vai, Harry. Qui dietro magari c'è qualche gettone blu. No. Molto spesso nei giochi Lego li mettono in prospettiva i gettoni blu così che voi non li vediate, ma in realtà ci sono lì. Eccoci qua. Maniglione. E li apriremo la porta con Hagrid. Ma prima finiamo per bene questo livello. Abbiamo distrutto anche questo. E costruiamo. E due! Fatto! Ora però mi servirebbe una scaletta quindi... Voi me la fate? Grazie. Arrivare là in cima E prendere questo stemma Di grifondoro Primo stemma Che prendiamo In questo gioco, Non colpire Agri, eh, Harry Ok Facciamo muovere Le sedie E tutte le persone Che si sedono sopra Tutti i maghi E quindi ora Andiamocene Abbiamo fatto tutto qui dentro Tutto quello che possiamo fare Per ora Perlomeno Andiamo. E ora siamo fuori, ok. Dobbiamo costruire il muretto. Quello che, che Agrid eh, tocca per eh, farci uscire, appunto, e farci entrare a Diagonale. E siamo a Diagonale. Eccoci qui. Salve signora. Che gentile Stemma le serpeverde Qui possiamo entrarci? Complimenti Hagrid Non ti si vede eh? Ti sei proprio nascosto bene Oh ma quello è Raptor Raptor Agrid toliti sta roba Colpisci Raptor Raptor Ha ah, colpito Guardalo, guarda come scappa Colpisci Voldemort No, va lì dietro, va lì dietro colpiscilo <ride> Questo è il boss finale del gioco, ragazzi Questo è il boss finale del, della saga, letteralmente Costruiamo qui qualcosa, vediamo un po' cosa Ah, un coso che pulisce Ok, non mi faccio domande Oh, guardate, c'è lo studente in pericolo. Dobbiamo salvarlo. Vai. Fammi salire. Eccolo qui. Salvato. Ecco fatto. Studente in pericolo salvato. Continuiamo la nostra opera allora di distruzione. E grabbaggio di queste monetine. Dove stanno andando le serie? Oddio. Malfoy. Cosa stiamo facendo Malfoy? No! No! Lo stiamo uccidendo! Costruiamo anche questo, vediamo cos'è. Ok. Ci si può saltare sopra, immagino. Hagrid! Ma smetti di rompere le cose. Eh, sei troppo pesante, evidentemente. Devo usare Harry. Oh, no. Salta meglio, Harry. Hop! Butta giù il gatto, bravo. Prendi il gettone blu, che è la cosa più importante. Poi prendiamo il ragnone. Qui bisogna prendere gli ingredienti per la pozione. Ecco fatto: uno. Il fiore, buttalo dentro, due. E il ghiacciolo. Oh, è. Ottimo così. Quindi possiamo entrare alla Gringot. Ma quello si è mangiato un pesce? Vabbè. Eccoci nella Gringot. Eh, andiamo in giro a punta di piedi perché Hagrid ha, ha paura, eh. Questo. Continua a darci monetine random Oh oh, oh Guarda quante monete blu qui Gli Infami che le nascondono proprio dove non si vedono Riordiniamo ordiniamo un po' di libri va? Dobbiamo accendere queste luci anche E one E two E three e four. Postati. E five. E sex. Abbiamo riordinato anche Harry insieme a quei libri. E seven. E eight. Abbiamo fatto tutto e come ricompensa abbiamo un gettone da 10.000. Niente ma. Grazie, Agrid. No, Agrid, cioè, no, Harry. Perfetto. Credo che abbiamo preso praticamente tutto qui. Questa cosa non serve a niente per ora. Quindi possiamo parlare folletti. Salve. Wow, lui non frega proprio niente, eh. Ecco, bravo, sbattiglio davanti, Harry. Magari lo vede. Perché avevi una cascia di pollo in tasca? Bello portachiavi, tra l'altro. Ah, stava disegnando una casetta. Ok. Ma esattamente loro cosa stanno facendo gli, gli gnomi qui? Mi viene da chiamarli elfi. Cosa stanno facendo gli gnomi qua? I folletti, tantissimi. Apriamo questa porta. Che solo i folletti possono aprire. Uh, guardate quante monete blu nascoste. Abbiamo già ottenuto il livello di mago autentico. E ce ne sono ancora un bel po' di monete da prendere, mi sa, eh? Vai, apriamo la porta con Hagrid. Qui ci serve l'ognomo. Col folletto, eccoci qua. Wingardium Leviosa, vai. Costruisce un quadro? Oh, si, sì. guardalo qua, lo gnomo. Alcuni quadri reagiranno alle tue azioni. Vai, salutiamolo. Grazie. Ed eccoci qui. Per aprire questa porta serve il folleton. E dentro qui c'è sono un bordello di monete. Però si è costruito una pedana. Però Hagrid eh, non la riesce a usare. Andiamo a Harry. Abbiamo preso un, un sacco di monete, ragazzi. Complimenti a noi. Andiamo da questa parte ora. Cosa c'è un drago lì? Che ci impedisce di andare... Eh, ora non c'è più. Perfetto. Gnomo è tutto tuo. O Folletto. Continuo a sbagliare il nome. Oh, eccolo lì. L'entrata. Mettiamo a posto anche queste torce. Così possiamo finire poi, credo, il livello. Guardalo come fiero Harry. Oh, tutte mie, tutte mie. Va bene Ed ecco la pietra filosofale Che se la mette nella barba Il nascondiglio più Adatto effettivamente Ed ora dobbiamo andare da Ollivander Ok non è ancora finito il livello Ollivander Where are you? Oddio E' quella roba lì E' qui Ollivander vero? Queste bacchette che sono giganti perché devono stare nella mano dei lego, sono fantastiche. E finalmente Harry ha ottenuto la sua bacchetta, può lanciare incantesimi. Ah, gli ha preso anche Vige e un capellone. <ride> Va bene. Volevo diventare un mago malvagio subito, R. Livello completato e gioco libero sbloccato. Stemma della casa. Ok, ne abbiamo solamente due. Mago autentico. Qui abbiamo fatto il 100%. Totale gettoni. Quanti ne abbiamo presi? Più di 100.000? Sì. 101.000. Dai, un buon modo per iniziare. Studente in pericolo, salvato. Quindi quanti mattoncini d'oro? Uno per il livello completato, due per il mago autentico, tre per lo studente in pericolo. Non male, continuiamo la storia. Il mattino? Sì. Eccoci la stazione. Incontrerai Weasley qui, no? Eccoli, appunto, Fred e George. E quello è perso, immagino, tutto così altezzoso. Ronnie, il solito sfigato, che eh, non riesce neanche a correre. C'era anche Genie, l'avete vista? Eccolo qua. Logwarts Express. Cosa sta facendo? Voleva trasformare in una rana i nostri occhiali. Ed ecco Ermione. Che compare e ripara i nostri occhiali. Ron l'ha già puntata evidentemente. Ron è I instant. Ed eccoci arrivati a Hogsmeade. Pena, tonica. Famosissima delle barchette che vanno verso il castello di notte, bellissima quella scena tra l'altro. Ed è ecco qui serpeverde, o meglio, quelli che non sono ancora serpeverde, lo saranno. Ed ecco la cerimonia dello smistamento. Silente che presenta le varie case. Quindi abbiamo visto corvo nero, grifondoro, tasso rosso e serpe verde. Con Piton che è già incazzato di suo praticamente. Piton non c'ha voglia evidentemente di stare lì. Ecco Ron che viene mandato immediatamente in Grifondoro. Malfoy che passa avanti a tutti. E viene tirato via in Serpe Verde. Harry che sta per essere mandato in Serpe Verde e sceglie poi il Grifondoro. E si rende tutto contento. Brinda la faccia nostra. Ecco Persi che... Presente alla scuola E dice la famosa frase Alle scale piace cambiare E siamo nel dormitorio Ok Ah possiamo fare saltare i letti Ok Facciamoli saltare tutti a questo punto Abbiamo sbloccato subito un mattoncino d'oro Così facendo Beh niente male Quindi andiamo a prenderci questo mattoncino d'oro Eccoci qua Quattro mattoncini d'oro. Qui possiamo fare così. E prendere anche quelli. Uh, questo però ci serve il Vingardium Leviosa che ancora non abbiamo. Ed ora per uscire dobbiamo colpire quei due ragnetti. Tac. Usciamo. Questa è la sala comune. Ecco Ermione. Si unisce al nostro party E guardate Dove la prospettiva Nasconde i gettoni Ci sono quasi sempre i gettoni blu Cosa vuole fare questo Mobilazzo Sta mangiando i vestiti Quale rumore tra l'altro E cioè, Prima di andare lì Fatemi prendere qualche altra monetina. Oh, ho sbloccato il ragazzo Grifondoro. Era qui dietro. Non si vedeva ma c'era. Guardate che bello che ogni poltrona reagisce in modo diverso all'incantesimo. Oh, abbiamo anche ingrandito. I scacchi stanno giocando effettivamente. Vediamo chi vince. Uh! Ho uscito un gettone blu. Ed ora affrontiamo questo mobilazzo. Qui possiamo far crescere i fiori. E poi possiamo colpire quel quadro. Remix per lanciare un incantesimo sui quadri con la cornice arancione. Vai! No, gli abbiamo fatto perdere i pantaloni. E il mobile li ha mangiati. Eh, mi spiace, quadro. È andata così. Ok. Siamo fuori. Se non li possiamo ancora aprire. I fantasmi ti guideranno per Hogwarts. Segui la traccia dei gettoni fantasma. Ok, seguiamola. E intanto qui, volendo, ci sono anche gli arazzi da, da fare. Eh? Uno su cinque. E quindi è uno. Due. E tre. E quattro, se riusciamo a colpirlo. Ecco qua. Ed infine, cinque. Altro mattoncino d'oro. alle scale piace cambiare eh? e infatti sono appena cambiate noi dovremmo andare giù però possiamo solamente andare su a questo punto un altro quadro da colpire eh? Ron può mandare crosta nelle tubature per risolvere i rompicapi vai Ron manda crosta e rieccoci qua perché il gioco è crashato appena ho evocato crosta il gioco è letteralmente crashato quindi rimettiamoci qui fortunatamente va salvato appena arrivati ad Hogwarts ora vediamo se crasha di nuovo eh Ok, questa volta no. Ha un po' di problemi questo gioco perché è vecchiotto. Oddio, cuffi! Abbiamo spaventato il quadro. Dicevo, ha un po' di problemi questo gioco perché è vecchiotto. Uh, Steam non lo vende nemmeno più nel suo negozio. Cioè, per, per um, comprarlo ho dovuto rivolgermi a siti di chiavi esterne a Steam. Che mi hanno venduto una chiave per Steam, comunque. Vabbè, ah, l'ho pagato 2 euro, eh. C'è niente di che. Però, insomma... Allora, qui invece abbiamo le armature... Possiamo colpirle Per farci dare un po' di soldini Possiamo anche colpire lui vero? Lì sopra Si sì. lancia la pluffa E a cosa è servito? Probabilmente lo scopriremo più avanti Possiamo anche accendere Magari non colpendo non. Queste cosine qui Queste candele Ecco fatto, tutte e quattro accese. E all'interno di questo luogo abbiamo anche quei cosini lì che possiamo accendere in teoria. E infatti ne abbiamo uno su sei. Due. E se non ci fosse stato Ron in mezzo. Tre. E qui c'è il quarto. E qui il quinto Il sesto per adesso non lo trovo Quindi andiamo Alla lezione di incantesimi Proseguiamo da questa parte Magari è di qui lo studente non riesce a prendere la sua Luffa, la sua mela Beh, gli daremo una mano successivamente Immagino, perché qui non è che possiamo farci molto eh. Come vedete Vai, entriamo Il professore ci sta aspettando Eccoci qui Uh, ci insegna il Vingardium Leviosa effettivamente. Quello che potevo usare anche Hagrid. E Rimeone prende appunti, gli altri dormono, giustamente. E Ron ci prova. Ron è fortissimo ma non sa di esserlo. Ha fatto un triplo Vingardium Leviosa al primo tentativo, solo sui bersagli sbagliati. Ed ora immagino che tocchi a noi salvarli, No. Vediamo un po'. Pre tieni premuto B per lanciare l'incantesimo Wingardium Leviosa. Vai. il primo studente lo abbiamo salvato. Guardate qua: altri gettoni nascosti blu, dalla prospettiva, appunto. No. Ci ha congelato il professore perché l'abbiamo colpito. È cazzato. Fatemi salire ragazzi bravi. E qui bisogna costruire il tutto per poter arrivare là sopra. Facciamo così. E poi così. Così possiamo prendere queste monete blu. Dai, di pochissimo, non possiamo prendere quella? Aspetta, eh? Sì, però salta meglio, Harry, per favore. Non farmi fare brutta figura, ecco, bravo. Ed ora possiamo riprenderli, immagino. E metterli qui. No, meglio però, incastralo. No, non si incastra se sono già due pezzi insieme? Eh, eh forse no. Così forse però sono incastrati. No, però va bene lo stesso. Ok. Ho raccolto tutte le monetine che c'erano qui sopra. E ora allora vediamo di salvare questo ragazzo. Colpiamo il quadro. Da queste mani. Ok. Wingardium Leviosa. Quante monete. Ed infine. Vai. Perfetto. Poi possiamo passare qui dietro. E qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo montare il, il pezzo. La lancia la prende? No, forse devo mettere prima la testa. Ecco qua. E poi la lancia. Prendila però. Eh. Scusa eh. Ok, era nell'altra mano. Va bene. E abbiamo salvato anche il terzo studente. Wingardium Leviosa, sbloccato. Ma come sono contenti? Si sì, prova a riprendere queste monetine prima che scompaiano. Mattoncino d'oro: 6 su 200, perché abbiamo imparato l'incantesimo Wingardium Leviosa. Ok. Quindi a questo punto possiamo scendere e uscire dall'aula. Ed ora possiamo fare un bel po' di cosine, vero? Tipo, a te posso dare la tua, boh, mela, palla, non so cosa sia quella. Sei contento? Studente in pericolo salvato. Bene. Poi, qui posso fare cosa? Ah, posso scarabocchiare il quadro. Va bene. Seguiamo ancora il fantasma. Che posso fare dall'altro? Ah, posso riordinare questi libri? Ecco qua. Grazie per queste monetine. Possiamo accendere le luci. Proprio come nella banca della Gringot. Anche se qui non otteniamo particolari ricompense. Di qua no possiamo ancora andare. Quindi per forza da questa parte. Qui possiamo fare qualcosa però adesso, eh. Oh, abbiamo formato una scaletta con i libri, eh. Vediamo di usarla. E abbiamo salvato lo studente in pericolo? Sì, più o meno, se non si fosse buggato. Bravo. <ride> Bravo, studente in pericolo. Proprio salvato, eh. Ok, ora però io vorrei andare a prendere quelle monetine blu là sopra, quindi... Senza quello studente in mezzo alle balle, vediamo se riesco a farcela perché la prospettiva qui è un po' una merda. Devo essere magari più veloce. Eh? Oh, ok, presi tutti. Qui possiamo riordinare i libri e ributtarli in giro. E anche accendere le torce. E una, ok. Sono nove da accendere. Andiamo a cercarle allora. E due. E tre. E quattro. E cinque. E sei. In questa zona dovremmo aver finito con le torce. Andiamo quindi un attimo qui sopra perché... Potremmo forse fare qualcosa con Guardium Leviosa qui, infatti. Passaggio sbloccato? Segreto? Beh, niente male. Andiamo subito a dare un'occhiata a cosa c'è qui dietro. Ci sono altre torce. Sette! E otto! Non lo vedete perché c'è la prospettiva, ma lì dietro c'è una torcia. Oh oh! E uno! Possiamo girare questi affari, eh? E due. Possiamo anche distruggere i fiori, tra l'altro. Vedete? Per ottenere soldi extra. E le armature, se le colpite ripetutamente, vi danno un botto di soldi. Questa cosa io non la sapevo prima. Poi ci ho provato, Vedete? Un bordello di soldi. E infine potete anche distruggerle e rimetterle insieme. E diventano d'argento per farvi capire appunto che avete fatto il massimo che potete fare con le armature. Oh ciao Fred e George. Di qua però non possiamo ancora passare. E questa torcia ha un lucchetto sopra quindi mi sa che non possiamo usarla. Non possiamo accenderla. Peccato. Ok, allora andiamo nel posto giusto dove dobbiamo andare. Ovvero qui sotto. E qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo montare questo coso qui? Ok, quindi prima il pezzo blu. Venga con me, venghi, venghi pezzo blu. Dai, vada giù, piano piano, bravo. Poi, pezzo verde. Si metta, si metta. Bravo, ed infine il pezzo giallo Se la gente si spostasse No, no, no prendi il, pezzo, prendi il pezzo giallo, Harry Bravo E lo metta No, meglio, meglio Perfetto Non va però, non va ancora Perché qualcosa si è spostato Palle Vediamo di rifarlo, ho ricaricato l'aria Perché non mi si sbloccava più quel pezzo Ok, primo fatto, poi verde, perfetto, e giallo. Mettiti bene, per favore, mettiti bene, grazie. Ok, questa volta è andato giusto. Possiamo entrare, quindi, qui dentro. Ok, qui abbiamo questo rapace da mettere sul suo trespolo semplice e veloce abbiamo un po' di cose da colpire mi sa eh guarda qua ah tirano due monete blu così interessante uno due No, non cadere, ok. Pensavo stesse per cadere nel vuoto più totale. E gli altri due, guardate dove sono, sono là in cima. Li vedete da lontano, vedete, uno e due. Tre e quattro. Abbiamo salvato uno studente in pericolo e ci siamo presi anche un altro mattoncino d'oro. Andiamo a prendercelo subito Tac Perfetto Qui per entrare bisogna attivare Mi sa questo oggetto Quindi io nel frattempo mi metto a Prendere tutte le monetine Che ci sono qui in giro Aha Qui possiamo montare questa armatura Giusto? Ecco fatto poi ci serve crosta, quindi Ron va di crosta. Butta giù il pezzo, bravo. E Hermione, puntalo. E ecco qua. Però, un passaggio segreto, eh? Monetona blu. Premi più per, per attivare la libreria. Vai Hermione, chi meglio di te se non merito può attivare la libreria, insomma. Vai, rifacciamo la sequenza. Scusi, ho quanti soldi? I soldi mi hai dato? Brava, Ermione. complimenti. Quindi questa parte è fatta. Aha. Uh -huh. Ho sbloccato qualche pezzo qui, eh. Perfetto, e la porta si è aperta. Nel frattempo, io ho convertito appunto in argento, platino, non so bene cosa sia. Queste armature e anche quelle dall'altra parte. Colpiamo questo razzo. Facciamo questa cosa qui. Si da completare anche questa parte. Ora c'è Gazza qui che è incazzatissimo. Abbiamo però completato praticamente tutto qui. Vedete? Tecnicamente manca ancora ad andare da questa parte, ma... ...è che non possiamo farlo, se non pulendo questi oggetti con la scopa. E pulendo anche il quadro. Il quadro che però, se ci interagiamo, ti dice no, no, no, no, no. Quindi... Evidentemente non andiamo bene Sarà una cosa da fare più avanti Mentre c'è questo oggetto Su cui possiamo fare Vingardium Leviosa Che mi incuriosisce Vediamo cosa può fare Ah ha creato una nuvola Ok questa cosa è strana Anche per Hogwarts E quindi possiamo distruggere questi fiori? Eh? Quello è esultato, non si sa bene per quale motivo. Però ora abbiamo delle ciliegie, evidentemente sono degli ingredienti da buttare qui dentro per preparare una pozione più avanti. Detto ciò quindi, però, direi che il video può finire qui. Prima di entrare in questa zona e quindi accedere al prossimo livello, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine vi ricordo di mettere un bel mi piace.